Dopo quello ruggito tutto ebbe inizio. L'alba di una nuova era prese vita in questo mondo. L'energia scorre attraverso il tempo, trasformando ogni cosa. il vento porta con sé il respiro dell'universo e suona tra i rami dell'esistenza l'acqua modella con forza e costanza fino a smussare gli spigoli più duri poi ad un tratto tutto brucia e si distrugge lasciando un'anima presente ma senza più materia e infine il tramonto, che prima brucia e poi spegne le luci di questa scena. Un altro ciclo, un altro, e un altro ancora, fino a quando la realtà non si mostra vera e incontaminata. Rinascita, luce, presenza, così si riaccende la consapevolezza dell'essere. La bellezza e la forza ritrovano la loro forma, mostrando la via. Oltre il tempo e lo spazio restano soltanto i Buddha a vegliare sul creato. Un'altra vita per risvegliarsi.